Bene, eh, questo incontro allora con Andrea Inglese è il primo di un, di un breve ciclo, ne seguiranno altri due con Michel Cattaneo e Valentina Atibaldo, che sono fissati per il 8 e il 12 del mese prossimo. Eh, L'incontro di stasera eh, differisce dagli altri che sono dedicati specificamente a Sereni perché hanno l'obiettivo di aprire una finestra sulla letteratura più eh, vicina negli anni, cioè negli ultimi diciamo, vent'anni. Per questo è un testimone prezioso, Andrea Inglese, che ho avuto davvero piacere di avere, eh, di avere con noi, diciamo, collabora con il Centro Fortini, ormai da un ventennio direi, ed è eh, molto eh, attivo su vari Campi dell'espressione letteraria e anche sul fronte della critica e dell'interpretazione del presente. Lui ha fondato il blog Nazione Indiana, che è uno dei più vivaci e ancora, diciamo, coerentemente, eh, diciamo, antagonistico rispetto alle ideologie eh, correnti eh, oggi giorno. E ho messo eh, su Moodle. Eh, un breve curriculum di, di Andrea, che appunto è ripreso da Nazione Indiana, quindi è attendibile perché l'ha fondato lui, quindi mi auguro che sia attendibile, ma eh, se darete un'occhiata a, a quella scheda eh, vi accorgerete che la, la spazia la sua attività dalla, dalla saggistica alla prosa, alla poesia e al romanzo anche, romanzo vero e proprio, quindi diciamo una frequentazione eh, di generi diversi, però sempre rimanendo con una, eh, diciamo, istanza, obbedendo a un'istanza sperimentale di, come dire, lavori, cantiere aperto, direi. Eh? E quindi ecco la sua testimonianza di, di oggi, è importante per questo e perché ha seguito, insieme ad altri autori, una nuova uh, dimensione della, della prosa di cui noi abbiamo visto durante il corso uh, l'apporto di, eh, di Vittorio Sereni. Ed è una dimensione, un tipo di ricerca letteraria, ricerca espressiva, che grosso modo, correggimi Andrea sbaglio, riguarda gli ultimi vent'anni, ma, sì. ma che denota poi una Coscienza anche teorica, insomma, che è, è anche una forma già, eh, penso allo studio del troppo, di storicizzazione quasi anche, no? Già si potrebbe, si, si potrebbe dire. Ehm, ecco, io apro con questa, con, con questa premessa e eh, ti chiedo appunto quali, secondo te, sono le linee di tendenza di questo lavoro sulla, sulla prosa. E poi cosa intendono veramente, cosa dicono quando si parla di, di prosa? Eh? Eh, in questo senso la, la, il termine è molto generico e si presta a delle, a delle ambiguità. No? Eh, Nell'ambito novecentesco la, la, la prosa era un segno meno rispetto alla poesia, come dire, era un, una dimensione eh, alatere e in qualche modo ancillare rispetto alla, alla produzione lirica. Ora è chiaro che per gli autori, invece degli ultimi anni, questo non è assolutamente più, più vero. Diciamo, no? ecco, vorrei cercare insieme a te ecco, di capire, e lo dico anche da, da, da chi ha seguito un po' uh, alcuni di questi autori, a cominciare da, dallo stesso Andrea Inglese, ma penso a Bortolotti altri con con grande interesse, perché credo che queste sono esperienze forse non eh, all'ordine del giorno nell'ambito della produzione che l'industria culturale ci, ci, ci promuove eh, ogni giorno, ma che invece hanno, come dire, secondo me, aprono eh, verso uh, la dimensione del futuro, cioè sono compatibili di eh, sviluppi eh, futuri. Almeno questa è la mia, eh, la mia impressione, per questo cerco, per quanto posso, di, eh, di seguire questi, questi sviluppi. Ecco. Luca, la cosa che mi sembra, diciamo, che mi sembra chiara è che mh, ad un certo punto, eh, per quanto riguarda almeno un, alcuni autori della mia generazione, ma o, oggi si può parlare mh, al di là di, di, di, di questioni mh, generazionali, nel senso che eh, a partire dagli anni 2000 fino ad oggi, come tu dici, in questo ventennio sono successe tutta una serie di cose nell'ambito della poesia e dintorni che fa sì che non sia più semplicemente una questione di... Um, una poetica di un, di un piccolo gruppo. Anche se c'è stata mh, una sorta di, di data, di, di evento che, che ha costruito un po' l'emergere di um, un, io direi, un rapporto con la prosa radicalmente diverso e ovviamente un rapporto con la prosa che eh, viene eh, stabilito, elaborato da gente che inizia a muoversi nel mondo della poesia e che ad un certo punto forse non, eh, non è neanche più interessata a eh, definirsi eh, per forza poeta, ma questa diciamo, è una questione ancora ulteriore. Quello, quello che è sicuro è che... Mh, il, la coesistenza, ehm, scrittura in versi, scrittura in prosa, è qualcosa che abbiamo conosciuto eh, ancora eh, vivo, no? ne, anzi particolarmente vivo, forse nel secondo novecento, ci sono esperienze di, eh, di forme di poema in prose che risalgono addirittura all'Ottocento, ci sono forme di prosa lirica, eccetera, ma rimanendo appunto nell'ambito più vicino a noi, ancora fino eh, appunto all'esempio di Sereni interessante, è quello di una eh, coesistenza, non per forza pacifica, comunque che esiste tra eh, libri eh, in cui esistono testi in versi e testi in prosa. Quello che mi sembra mh, che succeda... In Italia attraverso a partire diciamo come segnale di un libro di cui anche sono coautore che è stato prosa in prosa uscito per la prima volta nel 2009 eh, per le lettere nelle edizioni fuori formato curate da Andrea Cortellessa ehm, e ristampato recentemente nel 2020 da Tic Edizioni ebbene eh, Già il titolo di questo libro uh, introduce nel campo letterario italiano, e particolarmente quello poetico, una formula strana, prosa in prosa, che no? quindi non è la poesia in prosa, non è il poema in prosa, eccetera. E um, ricordo che questo libro, che spesso viene chiamato antologia, ma mh, non è... Mh, non è una vera e propria antologia, è qualcosa di un po' più ambiguo, nel senso che è un, è un libro collettivo che è stato costruito non per antologizzare i testi dei eh, poeti, degli autori presenti in questo volume, che li ricordo, oltre a me c'è Gerardo Bortolotti, che tu appunto già evocavi, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Michele Zaffarano e Andrea Raos. Allora, perché non è innanzitutto un'ontologia? Perché anche se ehm, questi testi presentano, i, i, i, questi, le, le varie sezioni corrispondenti ai singoli autori presentano eh, degli estratti, a volte da libri già esistenti, ehm, la logica globale del libro è stata pensata ad hoc e quindi non come una giusta posizione di, di singoli estratti poetici. E questo già è una particolarità, e quindi io lo considero più una sorta di libro collettivo che un'antologia. Ora, eh, la, il titolo e anche un po' l'apparato paratestuale nella prima, nella prima ehm, come dire, nella prima edizione, eh, c'erano interventi di Paolo Giovannetti e di Antonio Loretto, eh, oltre che la bandella di Andrea Cortellessa eh, nella nuova edizione c'è un, un intervento di sempre Paolo Giovannetti un nuovo intervento di ehm, eh, Gianluca Picconi quindi interventi critici questo per dire che insomma eh, è un libro che si è presentato con, una, con un suo armamentario eh, che si voleva in qualche modo solito, ben strutturato. Ebbene, ehm, l'idea era quella proprio di rompere con un ehm, certo rapporto tra mh, poesia e prosa. Innanzitutto quello che veniva rotto, secondo me, era l'idea che nel momento in cui il poeta si avvicina alla prosa o addirittura passa nella prosa lo fa in qualche modo per guadagnare una dimensione narrativa. Quindi uno degli elementi forse più evidenti, anche se poi non vanno assolutizzati, che noi portavamo nella nostra concezione della prosa era che per noi la prosa aveva un significato fortemente antinarrativo. Anche perché, come ben sappiamo, prosa è un termine, mentre poesia risponde in qualche modo a un genere, la prosa non è un genere. E, e quindi, proprio per la sua ambiguità, può essere utilizzato strategicamente in una direzione o nell'altra. Nella nostra direzione era non solo caduta del verso, caduta del taglio versale, ma anche rifiuto di uh, organizzazione di tipo narrativo, di sequenze di tipo narrativo. Allora, innanzitutto da dove eh, veniva questa formula? Eh, questa formula noi l'abbiamo presa in prestito da un teorico francese, teorico e autore in realtà, Jean-Marie Glaise, che... Ehm, è attivo dal, dagli, dagli anni Ottanta in Francia e eh, ha proposto mh, di questa formula della prosa in prosa varie come dire, varie definizioni, tutte anche molto sottili, anche per certi versi paradossali. Quello che noi possiamo diciamo ritenere sono due elementi. Uno quello di una sorta di letteralità, cioè di, tentati, di tentativo di, o di tensione all'azzeramento della dimensione metaforica della poesia. Quindi questo è un, un elemento, uh, un altro elemento estremamente forte. No? Uh, e tra l'altro questo elemento antimetaforico che uh, Glaze porta avanti ha una sua uh, più lontana matrice in un autore che poi, per tutto il nostro discorso è molto importante. E questo autore è Francis Bonge, eh, autore del, del secondo, autore fondamentale del secondo Novecento francese, anche se inizia a pubblicare prima, eh, e autore che in maniera anomala l'Italia continua a uh, non conoscere e soprattutto a non tradurre. Um, Ponge è oggi infeudato nel, nel, nella, nella Pleiade, che, che è no, il monumento, la, la, come dire, la, la collezione monumentale dei, dei, dei grandi autori francesi e in Italia esist, è esistito per lungo tempo un unico libro ancora ristampato e circolante della, la traduzione di Jacqueline Resset del primo libro di Ponge: Il partito preso delle cose, e poi, da qualche anno, esiste anche la, tradu la traduzione di Michele Zaffarano, uno degli autori di Prosa in prosa, di Gnoc de lavant ehm, che è un eh, libro mh, estremamente importante di Ponge, eh, che come spesso... Uh, mescola mh, come dire, scrittura e riflessione sulla scrittura. Allora, mh, mh, appunto, partendo da Ponge, la cosa molto interessante è che ad un certo punto Ponge muove dalla poesia, muove da una poesia che si vuole risolutamente orientata agli oggetti, da questo punto di vista non è certo... Uh, il solo no, eh, all'interno del Novecento ad avere questo orientamento un orientamento in qualche modo antilirico cioè non, non centrato sul soggetto le sue vicissitudini i suoi rapporti con addirittura con gli, con gli altri esseri umani ma proprio con eh, gli oggetti più usuali e anche triti del quotidiano allora, dove sta l'interesse e la novità di Ponge? Sta nel fatto che ad un certo punto eh, Ponge e un, un, una testimonianza di questo la si trova in un libro del 76, anche se poi eh, alcuni testi sono molto precedenti, che si intitola La Rage de l'Espression, quindi La Rabbia dell'Espressione, e dentro questo libro c'è una sezione. Che si intitola Le carnet du bois des pins, ovvero il, il quaderno del bosco di, dei pini, della pineta, in cui Ponge si pone un oggetto di studio e esplorazione poetico attraverso la sua scrittura. E per lui esplorazione vuol dire soprattutto due cose: nominare e descrivere, quindi con una forte, un forte orientamento alla descrizione, addirittura lui stesso parla di, di una dimensione scientifica, quindi allontana la poesia da tutto quello che è la dimensione più eh, anche immaginativa eh, e abbiamo anche già ripetuto metaforica, analogica, eccetera. Ma la cosa più interessante è che nella, eh, in questo processo di espressione di quello che dovrebbero essere il, il bosco di pine, ehm, Ponge inizia ad abbandonare eh, il verso. Inizia ad abbandonare il verso e a ehm, valorizzare quelle che potremmo chiamare delle prese parziali. Cioè inizia a, a dire, ma fondamentalmente qui quello che ci interessa, quello che interessa la scrittura, è proprio il processo letterale del, della, della uh, strutturazione del testo in tutte le sue varie fasi. E quindi quello che è più importante non è una sorta di riuscita estetica finale, di un componimento equilibrato che riesce in qualche modo ad esprimere perfettamente eh, l'oggetto eh, che si proponeva di figurare, ma sono tutti processi di avvicinamento e anche di, di mancamento, di avvicinamento parziale, di ritorno. E da questo punto di vista, come dire, la prosa, in tutte le forme possibili, nella sua fluidità appunto di non genere, Diventa eh, il territorio di esplorazione più interessante. E quindi qui secondo me c'è anche tutta una. Va a compimento anche il discorso di, um, di Ponge, che ha degli echi, per esempio, nel, nel Sanguinetti, che ponava contro il poetese, di liberare la poesia da tutte le sue stratificazioni eh, proprio di cultura di genere eh, per ritrovare eh, al di là delle parole gli oggetti fondamentalmente nella loro leopardiana eh, estranità e, e, e, e, e nudità ecco e, um, e questo secondo me è già No, già dal da primo già eh, ci, mh, ci dà tutta una serie di elementi: cioè eh, preferenza del processo piuttosto che del testo compiuto, eh, prosa come territorio sufficientemente fluido e quindi libero da stratificazioni, perché già il verso che sia il verso ovviamente della metrica tradizionale che è un apparato mnemonico che si porta già dietro tutta una serie di scelte implicite eccetera ma lo stesso alla fine verso libero ha ormai una memoria eh, di un intero secolo eh, e che quindi preorienta no, il, il lavoro del poeta nonostante tutte le pretese eh, di, di, di autenticità, di spontaneità del, del dettato poetico e quindi questo è un, è un primo elemento um, l'altro elemento che interessa um, adesso riveniamo a Glaze è l'idea in qualche modo di uscire dalla, uh, dai confini del genere poetico proprio di uscire e non semplicemente di adottare un, un genere diverso, come fa Volponi quando passa dal poemetto al, al romanzo, indipendentemente poi che si tratti di un romanzo più o meno sperimentale, ma proprio andare verso quella che poi in fondo è un'utopia, quella della prosa in prosa, cioè nel, nel, nel caso di Gles, Glaze si porta dietro anche un'utopia un propria di tutte le avanguardie novecentesche, che è quella di un azzeramento della figurazione. No? Cioè liberarsi da uh, tutti gli strati ideologici che in qualche modo abitano la lingua. E quindi arrivare a, questa, a questo non genere, perché ogni genere si porta dietro un suo codice una cultura specifica e quindi un'ideologia specifica e arrivare a, a quello che, no, che per certi versi già Barthes aveva chiamato il, il grado zero della scrittura ecco. um, ora, uh, questo è un, un punto di riferimento però devo dare un altro punto di riferimento sempre francese questo è un po' più specifico tra l'altro adesso di Glaze sono disponibili sempre per tic edizioni sempre tradotti da zaffarano un, eh, un testo eh, che è uscito recentemente che ho messo nella mia bibliografia adesso non ricordo esattamente il, il, um, il titolo della, della traduzione italiana qualche uscita esatto perfetto grazie e qui io l'altro l'altro elemento importante Riguarda ancora una volta eh, lo scenario francese. Lo scenario francese dove sono, uscite, dove sono successe cose abbastanza importanti, diciamo, e secondo me non solo per la, eh, <ride> dentro i confini nazionali, ma proprio per, per la poesia a livello più proprio internazionale. Perché sono successe in Francia? Si potrebbe discutere molto, ricordiamo però che la Francia è stata un gran, una grande concentrazione eh, cosmopolita di eh, esperienze letterarie, eh, almeno nello spettro ampio che vanno dal, dal, dal, dal modernismo a, al, alle avanguardie vere e proprie e con tutto quello che ciò ha poi generato in termini di eredità nel secondo novecento. Comunque, eh, all'inizio degli anni 90 eh, esce una, eh, una rivista eh, intitolata Revue de Littérature Générale. rivista di letteratura generale, curata da uh, due autori, Olivier Cadiot e Pierre Alfieri, che... Come si posizionano questi due autori? Allora, innanzitutto si posizionano sull'idea di continuare a lavorare sulla uh, sperimentazione delle forme e dei generi, però al di fuori del, uh, della prospettiva ideologica delle, uh, delle avanguardie e delle neoavanguardie. Allora, anche se questo in qualche modo ormai è un dato acquisito, magari varrebbe la pena di, di precisare cosa vuol dire questa cosa, perché in fondo tutti siamo eh, più o meno consapevolmente dentro questa situazione. Cioè, che senso ha parlare di testi sperimentali, di ricerca, che fanno riferimento spesso a quelle che anche che venivano chiamate le avanguardie o le neoavanguardie in termini di procedimenti, di riferimento di autori, eh, di modalità denunciazione eccetera e nello stesso tempo non si pongono più eh, come dire nel, nella logica delle avanguardie o delle neoavanguardie. La risposta è molto semplice, cioè eh, almeno dal mio punto di vista si è rotto storicamente da tempo quel legame che eh, permetteva una, una sorta di ehm, fratellanza tra eh, quella che un, un sociologo francese, Luc Boltanski, chiama la critica artistica, che è la critica delle forme linguistiche, delle rappresentazioni e quindi anche dell'ideologia, che viene dal mondo delle varie arti, letterature, poesie, eccetera, e la critica sociale portata fondamentalmente avanti dal movimento operaio nel corso del Novecento. Allora, questa, eh, questa scissione ovviamente, cioè questa... La uh, fratellanza era già problematica per le neoavanguardie e uh, non come dire ha perso di senso nel momento in cui perdeva di senso uh, l'idea di una uh, prospettiva di emancipazione portata avanti da una classe specifica, da un gruppo sociale specifico come uh, la classe operaia almeno nel, nel, nel nuovo secolo. Quindi eh, i riferimenti puntuali alle avanguardie esistono, ma non c'è più eh, la eh, come dire, pretesa che in qualche modo quello che si fa eh, in ambito eh, linguistico nei, nei recinti, alla fine eh, come dire, minoritari, ma anche... Eh, eh, come dire, sganciati da, da, da, da, da, da ricadute pragmatiche come avviene appunto nel, nel caso de, delle scritture poetiche non si pretende che ciò abbia degli, degli effetti diretti sul, sulla realtà e che si inserisca in modo più o meno armonico con le lotte sociali esistenti anche se questo non, non, non esclude la, la volontà a volte No, di eh, ritrovare, di indicare dei possibili ponti tra queste due cose. Qui vorrei eh, fare una piccola parentesi eh, per capire perché eh, chi lavora oggi in prosa eh, lavora in, in una sorta. Di, co, co, co, lavora con una comunque dimensione politica, per eh, fragile che essa sia, e la dimensione politica è quella di. potremmo dirla con, un, con una parolona prestata a Ferruccio Rossilandi, che, che, in cui ho messo il naso recentemente, è un, una sorta di lavoro di disalienazione dalla, dalle ideologie che ogni lingua eh, viva e reale eh, si porta nel proprio seno eh, quindi diciamo eh, esplorare eh, sperimentare sul territorio del, del linguaggio anche in forme di, di, di rottura di aspettative del lettore, di forme acquisite, rientra sempre in questa, in qualche modo, ambizione di strapparsi al, al, al muro del presente e alle prospettive eh, dominanti eh, attraverso le quali entriamo in relazione con il, con il mondo che ci circonda. La cosa interessante è che in, in un incontro con eh, dei poeti più giovani parlando del lavoro a livello appunto di linguaggio, della crisi del linguaggio che è per me legata anche a queste lezioni di prosa del XXI secolo, soprattutto per chi viene dalla poesia, uno dei giovani poeti rispose dicendo ma la crisi non è nel linguaggio, la crisi è nel mondo. Quindi queste sono un po' delle storielle, il linguaggio è linguaggio, ma che ci interessa del linguaggio andiamo al sodo, no? la crisi è nel mondo. E ovviamente questo è verissimo, no? però eh, è chiaro che eh, la crisi è nel mondo e anche un atteggiamento, per me, naif, cioè è un, un atteggiamento che in qualche modo dimentica che eh, il nostro rapporto col mondo è mediato, è mediato dal linguaggio, dalle forme linguistiche e eh, dalle forme di eh, ideologia che sono sedimentate nel linguaggio. E quindi non è certo innovando nel linguaggio che si, si realizza la rivoluzione, ma il problema delle forme linguistiche, cioè il problema politico delle forme linguistiche secondo me non può essere evacuato nel XXI secolo, non, non, con, continua eh, con meno ingenuità di quella che avevano probabilmente i primi avanguardisti, eh, continua eh, in qualche modo a, ad abitarci ad essere pertinente per chi ehm, pratica la... Determinate forme di scrittura partendo da in qualche modo un, un antagonismo con uh, le forme di vita esistenti, con alcune delle forme di vita esistenti più, più diffuse. Allora, ehm, veniamo quindi a questa revue de l'itteratur générale. Che cosa dicevano eh, i nostri amici oltre a dire noi vogliamo sperimentare senza per forza mh, proporre dei programmi di, di, di, di avanguardia. Um, innanzitutto tentavano di far saltare alcune opposizioni forti e in particolar modo io direi l'opposizione tra una, una lingua franca della poesia con tutto quello che implica di autenticità, di intimità, di rapporto stretto con i vissuti del uh, soggetto poetante, e gli stereotipi che invece abitano la lingua comune, il linguaggio ordinario e le rappresentazioni che viaggiano attraverso poi i vari media uh, elettronici, eh, cinematografici, televisivi, eccetera. Quindi innanzitutto il eh, rompere definitivamente questa, questa paratia e, e ovviamente mi sembra che tra l'altro tutto il, un certo andare de della poesia eh, novecentesca verso la prosa fosse in qualche modo un tentativo di, di rispondere no, a, questo, a questo problema, cioè se eh, le paratie, più le paratie pretendono di essere in qualche modo uh, inattaccabili, solide, più in realtà uh, si rischia che quel, uh, quella parola poetica, pretesa pura, pretesa... Um, uh, innocente eh, che vuole strapparsi dal brusio collettivo rischia di essere completamente vuota completamente vuota e quindi l'autenticità si, si, si rovescia nel suo, nel suo contrario nel, nel puro feticcio dell'autenticità e quindi in qualche modo l'assottigliarsi di quella paratia dal punto di vista ancora tardo-novecentesco, vuol dire, insomma, andiamo, andiamo alla battaglia, andiamo alla guerra, e ehm, con gli strumenti che noi abbiamo, eh, tentando di non farci in qualche modo seppellire e invadere. Ecco, mh, nel, nella nuova, nel nuovo scenario che si apre in questo uso della prosa, eh, che sto cercando di, di delineare, una delle cose che saltano è proprio questa, uh, questa possibile partizione tra autentico e inautentico, tra uh, formulato dall'io formulato dagli altri. Um, e questo ovviamente è una modalità per mettere in crisi in modo forte uh, il paradigma lirico comunque è stato il paradigma dominante del, del, del Novecento. Da questo punto di vista, tu hai, um, Luca, hai evocato um, assieme a Pange, l'altro autore, uh, anzi, sicuramente ancora più importante per Sereni, René Char, ecco, diciamo che tu, da Pange a Glaise a uh, la Revue de Literature Generale, eccetera, eccetera il l'autore più in qualche modo rigettato è eh, René Char eh, perché eh, innanzitutto per questa dimensione legata poi anche alla storia del surrealismo di in qualche modo un la, poesia ecco, la poesia come linguaggio altro la poesia come linguaggio altro la poesia come linguaggio onirico la poesia in cui gioca la potenza eh, autonoma autentificante dell'inconscio, eccetera. Quindi questo, questo um, viene, eh, viene criticato, però mh, vengono invece mantenute delle cose eh, che io adesso vado a recuperare un, un tuo passo di, di uno dei tuoi interventi appunto su Sereni che ho eh, segnato. Ad un certo punto eh, po posso, citare, posso citare il tuo... Ma prego. Allora, se l'immaginazione e i suoi arabeschi, i riaffioramenti, gli sprofondamenti tra sonno e memoria tendono via via a formare il tessuto connettivo stesso delle ultime prose, forse per prime le arie, portano lu alla luce i movimenti tettonici e le mutazioni morfologiche che attraversano tutta l'opera. Qui stai ben parlando di, di Sereni, della prosa di serene. Certo. E quindi tu dici attraversano tutta l'opera facendo traballare le coordinate spazio-temporali del vissuto storico a partire da una protesta, da un'insofferenza verso l'esistente che è diventata parte strutturale della postura soggettiva e che si ra radicalizza lungo gli anni '70, ecco allora questa questo traballare delle coordinate spazio-temporali del vissuto storico anche questo secondo me è uno di quelli assunti però appunto è un assunto è un assunto non è un processo non è una soglia eh, verso cui si va eh, ma è in qualche modo alle spalle è, è, è un assunto in qualche modo eh, definitivo um, come, come comprendere eh, questo, oh, questo assunto definitivo Qui uh, vi uh, leggerò io un, un passo che è tratto da un intervento che feci sul Verri, proprio per, una, per parlare di ok. Uh, nel momento in cui entra in crisi il paradigma lirico ed entra in crisi fondamentalmente il legame forte tra... Il soggetto che enuncia e il suo enunciato, questi due elementi non sono più in una sorta di continuità ehm, e quindi si pone tutto il problema nelle, nelle prose, ma non solo nelle prose, potremmo dire anche nella poesia, però eh, in questi autori che ho citato... Eh, Bortolotti, Broggi, Giovenale, Zaffarano e Raos si, si pone in modo ancora più forte, eh, si potrebbero fare tanti altri nomi, eh, un libro come Totem di Silvia Tripodi, eh, Mariangela Guatteri, eh, Renata Morresi, ehm, Insomma, i, mh, gli autori e autrici sono, sono ormai parecchi in questo campo. Ecco, che cosa succede nel momento in cui salta questo legame tra eh, soggetto dell'enunciazione che mh, presuppone una sua esperienza traducibile e una sua parola individuale, quindi una sua espressione individuale, io ho cercato di mh, esprimerlo in un, uh, in, un in un paragrafo abbastanza breve che, che vi leggo e che fa parte di un testo uscito sul Verri che si intitola Che genere di discorso, non a caso. È un uscito sul Verri mh, numero 43. Allora, la definitiva fuoriuscita, dunque il, il paragrafo si intitola soggetto poroso, poroso, rumori di fondo, flussi, interferenze. La definitiva fuoriuscita dal canto lirico, ossia dal verso che scandisce pubblicamente un'articolazione espressiva intima e privata, che sia invocazione, balbettio, monologo spezzato, nominazione, eccetera, non coincide semplicemente con l'abbandono di un repertorio di convenzioni, ma annuncia la sparizione di una forma di vita, quella che permetteva la costruzione e la difesa di un'intimità emotiva, onirica, meditativa, che oggi è materialmente sempre meno realizzabile. Questa condizione però non apre per me uno spazio puramente procedurale, coincidente con una sorta di grado zero della soggettività. Non credo insomma sia da ribadire per l'ennesima volta una scomparsa del soggetto che è già fin troppo evidente nella nostra quotidiana condizione di assoggettati a processi materiali e culturali su cui abbiamo scarsissima presa. Si tratta per me di rendere visibile e tangibile la porosità del soggetto, che è di continuo attraversato da flussi mediali e di merci, che subisce di continuo le interferenze delle narrazioni d'attualità, che è rintronato dal rumore di fondo delle dinamiche collettive e incontrollabili. La figura dunque del soggetto individuale va disaggregata per quanto riguarda l'intelaiatura delle sue identità sociali e delle sue riserve intime affinché si rendano riconoscibili, attraverso la scrittura, le componenti molecolari dell'esperienza, che non sono propriamente né soggettive né oggettive, né naturali né culturali. Io facevo riferimento in questo a una serie di test che apparivano in, in prosa in prosa, che si intitolavano i prati. I prati sono delle superfici di captazione di queste scie di soggettività, Essi permettono di allestire zone di transito per l'emersione di memorie parziali, falsificate usurpatrici. La forma dell'enunciato che prediligo, incentrato sulla prima persona e sulla gestualità orale, più che riportare alla luce un'istanza narrativa affidabile o di stendere in forma lineare il canto lirico, realizza la soggettività in forma spettrale, di maschera vociferante, dietro a cui ogni artificio meccanico è possibile piuttosto che ritrovare l'ombra della deliberazione d'autore nel processo impersonale del montaggio come un tempo la si trovava nella scrittura automatica surrealista preferisco lasciare emergere la più inquietante ombra meccanica dentro la voce che si vuole consapevole e individuata questo è uno è uno degli spunti che io penso possano essere in qualche modo allargati al, uh, anche ad altri autori. Um, poi um, Luca, adesso leggo un, un, un piccolo estratto di un, di un libro, stavolta di un critico, Gianluca Picconi, che cornice il testo, pra Pragmatica della non assertività, che tra l'altro messo nella nella bibliografia per, eh, per ribadire ulteriormente in, in un po' quello che io ho espresso in questa forma un po' figurata del soggetto poroso. Um, e che eh, ho trovato consonante con eh, dei testi da me realizzati. Ma Picconi in qualche modo evoca un processo e una procedura, secondo me, simile per testi di un, autore, di un altro autore, di prosa in prosa, eh, Marco Giovenale. Vi leggo eh, la citazione da, da Picconi. I testi di Juvenal, insomma, anche quelli in prima persona, sono orchestrati in modo da rendere difficile l'attribuzione di quel frammento in prima persona a una proiezione della voce autoriale. Si registra una dissociazione tra l'ideologia dell'autore e l'ideologia dei singoli excerptat testuali, riscontrabili a partire dalla difformità di tono dall'instabilità enunciazionale e dall'assenza di continuità dal punto di vista stilistico Ecco, quindi in qualche modo questo tipo di prosa um, che può implicare anche all'interno di sé delle sezioni con taglio versale Um, delle micro uh, um, come dire dei, dei, dei, dei, dei, dei paragrafetti estremamente compatti che possono addirittura far pensare a certe uh, novelle estreme del, del, del, del novecento come potrebbero essere quelle di um, uh, di un manganelli o di certo malerba demenziale ecco questi diciamo nel, nel, in queste prose c'è l'autore lavora a uh, organizzare e dare un'architettura a una eterogenità di enunciati e anche un'eterogeneità di, di forme dell'enunciazione rispetto alle quali si pone in una posizione di retrait di, di distanza, e, e, e sicuramente non di identificazione. Ecco, questo secondo me è probabilmente uno dei, dei punti di, di rottura eh, con quel rapporto e quell'articolazione tra... Ehm, verso e prosa ancora presente nel tardo novecento però io qui mi fermo perché mi sembra di aver già messo molta carne al fuoco e forse non in modo del tutto ordinato e Luca se tu certo certo ma intanto ti ringrazio e se qualcuno ha delle domande può porre tranquillamente eh, ma io credo ecco questo intervento è stato estremamente eh, produttivo nel metterci di fronte a un nuovo scenario che di per sé eh, come dire, storicizza anche il tipo di discorso in cui è dentro Sereni e che quale vo svolgendo nel, nel corso di quest'anno. Ecco. Un dato primo che mi viene all'osservazione, sempre ragionando limitatamente insomma, alla circonferenza de, degli interessi di, eh, di questo corso è che comunque eh, nelle prose di Sereni esiste un'attenzione eh, verso il romanzo che non diventa mai romanzo ma che mi sembra che non ha praticamente poco o nulla a che fare con le sperimentazioni eh, di cui ci hai parlato eh, nel senso che mi sembra di capire che eh, l'universo romanzesco e qui mi domando appunto rimane estraneo a queste elaborazioni e se è così perché, cioè, forse perché eh, diciamo, viene dato ormai per completamente assorbito dai meccanismi dell'industria culturale e quindi c'è un'intenzione di distanziarsi da questo, questa è una domanda che mi viene in mente sempre come dire, eh, in chiave differenziale no? rispetto, rispetto a Serena. Questo è un primo punto che ti pongo all'attenzione. L'altro punto è che inevitabilmente per me, eh, ovviamente per chi si è formato con, con Fortini, viene subito in mente che sua espressione ricorrente per cui la storia della lirica novecentesca è la storia del tentativo di uscire da se stessa. Cioè i, I vari, anzi i più alti tentativi della lirica nove, novecentesca sono proprio quelli in cui eh, eh. si cerca di uscire da, da questo e quindi diciamo alla ricerca di cosa? alla ricerca di quella autenticità che tu hai nominato ma che è in realtà inattingibile sostanzialmente senza la mediazione no? qui sappiamo che il punto di vista dei Fortini è molto tra virgolette conservatore rispetto, rispetto a questo e quindi ecco questa è un'altra domanda nel senso <ride> piacerebbe sapere come la, come la vedi questa, uh, questa storia Ecco, l'altro punto poi ulteriore, citavo il romanzo, ma per esempio leggendo i lavori di Broggi, eh, leggendo appunto io ho usato eh, degli strumenti interpretativi, per esempio mi veniva da un saggista come De no? e quando l'ho recensito, l'ho scritto, No, scritto, ma guarda, io stavo leggendo proprio eh, deserto. Ora, questo non è che è una mia folgorazione, è che mi pare ci sia una tendenza, quindi non verso il romanzo, ma forse allora verso una dimensione saggistica, punto interrogativo, eh, saggistica intesa proprio in quel senso lì, di desertori, cioè di, di eh, autori che interrogano il mondo, no? interrogano le, le, proprio le basi del, de, della nostra es, esperienza in chiave critica. però no, l'ultimo elemento che eh, volevo annotare, ma sempre rimanendo a un livello abbastanza, abbastanza generico è che un'altra cosa che probabilmente avrebbe approvato Fortini è che diciamo, in questo ambito di discorso si tende a farla finita col, con tutto il tema della crisi del soggetto e no? eh, la scomparsa del soggetto come giustamente dicevi qui è come se l'unica cosa che si può dire è solo questa crisi no? e, e non c'è altro da dire se non la perdita dell'esperienza come se non fosse possibile invece fare esperienza del, del negativo anche no? e di tutto eh, comunque eh, quel mondo fluido a cui, eh, cui accennare ecco non so se ecco, a questi a questi miei dubbi eh, poi in qualche maniera ti, ti, ti stimolano in qualche, in qualche Sì, maniera... eh, no no cioè tutto molto eh... Come dire, sono tutti punti importanti. Dunque, scusami, ehm, ricordami il primo, perché. Eh... Primo riguardava il romanzo, il rapporto con il, con, con il romanzesco. Ah, sì, c allora. Sì, sì. Un sì, con... sì. No, allora. Eh, beh, qui c'è, ci sono diciamo posizioni, secondo me, diverse in evoluzione. Allora, eh, io ricordo una cosa interessante che Gerardo Bortolotti ad esempio eh, è eh, sem come dire, sempre ricordato eh, è stato un grande appassionato eh, lettore tra gli altri di Calvino e eh, a differenza di, della maggior parte per esempio anche di noi di, di Prosa in Prosa eh, non ha mai scritto versi e in qualche modo eh, mi sembra che oggi si sia costituito un interesse nei, nei suoi confronti anche da parte del mondo della cosiddetta narrativa. No? Perché c'è poi un paradosso eh, che bisogna subito ricordare de, di tutti le pretese uscite dalla poesia, la post-poesia, la prosa in prosa, eccetera. E questo poi in parte vale ancora per la Francia, che dal punto di vista della sociologia della letteratura e quindi anche poi strettamente nel merc del mercato, di quel poco mercato editoriale che esiste relativamente alla poesia, <coughs> queste operazioni interessano più e vivono più, come dire, malgrado tutto a contatto con il mondo della poesia o, dico anche in Francia, in Francia anche delle arti plastiche Quindi eh, o delle arti concettuali, insomma, con, con il mondo delle arti molto meno in Italia. Ma perché? Perché in Francia è apparso chiaro che... Eh, diciamo, la, quel mondo che editorialmente è legato alla poesia è un mondo ehm, svincolato dalle pressioni commerciali forti che sono invece quelle del romanzo. E quindi, eh, questa è una cosa che sappiamo anche noi, anche se ne godiamo meno in Italia, cioè eh, la marginalità della poesia eh, ha un grande vantaggio che è la sua estrema libertà. Cioè è un territorio dove puoi fare delle cose che altrove non sono permesse. Quindi c'è questo paradosso che si vuole uscire fuori dalla poesia, però in qualche modo si è riconoscibili e riconducibili alla poesia perché almeno i più attenti lettori di poesia, che non sono quelli che oggi, non so, leggono ehm, questi personaggi, eh, che ultimamente fanno anche grosse vendite, ma che hanno un, un lavoro linguistico estremamente debole, naif, eccetera. Ma diciamo, quindi, i, i, i, coloro che leggono una certa attenzione alla poesia sanno che la poesia è, è un luogo di, eh, di libertà, di sperimentazione, è un territorio diciamo, non eh, sorvegliato da... Eh, da, da, dagli stereotipi de, dell'industria culturale ecco questo è il paradosso eh, rispetto al rapporto con il romanzo allora ehm, e più, più in generale con comunque una dimensione narrativa è molto diverso ci sono una, mh, credo una, un nucleo di autori per cui il romanzo è completamente perso perché lo, lo identificano con Uh, il romanzo attuale che in effetti rispetto al romanzo novecentesco che è stato un luogo di estrema es es sperimentazione il romanzo attuale domina ogni angolo del mondo avendo però ristretto fino all'inverosimile le sue possibilità cioè le, come dire no le, le, eh, ecco quindi eh, quindi c'è questo rifiuto da parte di alcuni. Eh, il caso di Broglie è interessante perché dopo avventure minime questo libro che ha scritto noi va comunque in una direzione anche se molto particolare, eccetera. però in qualche modo riprende e rivalorizza anche una dimensione narrativa, eh, per quanto riguarda eh, il panorama francese la cosa è molto interessante perché esistono forme di sperimentazione eh, di, di prosa che non abbandonano per forza sia le forme narrative o addirittura esistono forme di romanzi non per forza sperimentali o, o nel senso dell'antiromanzo di certa nostra neoavanguardia ma nel senso di Certe operazioni no? che possono essere quelle di Volponi di Malerba, ehm, del già citato Manganelli, ma anche altre che potevano essere quelle del, del <coughs> um, scusami. Ehm, di Arbasino che, che di cui poi voglio citare un'ultima cosa. Quindi, ehm, questo, questo rapporto diciamo, è eh, in Francia, secondo me, più viva, è più viva questa sorta di eh, eh, relazione e dialogo, anche perché eh, in Francia sono già nel Novecento sono esistiti Casi e qui devo, devo citartene almeno tre nomi importanti, che secondo me, eh, facendo la storia di una genealogia delle scritture in prosa oggi, non per forza narrative, però sono un riferimento, e sono Robert Panger, per non citare ovviamente il Beckett, che tutti però conosciamo molto bene, della prima trilogia o dei testi per nulla, l'altro è Robert Panger, che secondo me... È un, um, un autore estremamente interessante uh, che um, scardina completamente tutte le coordinate di realtà e di vere, verosimiglianza nei suoi romanzi. Hélène Besset, Hélène autrice che uh, in qualche modo um, difende una sorta di poetica del romanzo in versi che però non ha nulla a, a, a che vedere con, eh, o poco a che vedere con il, eh, con il romanzo in versi alla Bertolucci, per dire. E poi eh, Maurice Roche, non Denis Roche, ma Maurice Roche, che eh, utilizza dei procedimenti da scrittura eh, e da poesia concrete, invece in forme eh, di romanzo estremamente esplose e frammentarie grottesche, satiriche, quindi um, in, in Francia probabilmente um, e, e questo, diciamo, questo legame tra forme di scrittura sperimentali più legate uh, o che vengono dalla poesia e scritture sperimentali e che vengono o legate al romanzo è più possibile che in Italia, in Italia è come se ci fosse una, una più forte Um, un, un più forte conflitto è anche vero che e, e qui parlo per esempio per mia esperienza personale che um, esiste uh, una partimentazione uh, nella percezione dei critici del pubblico, dell'editoria uh, tra uh, chi scrive in versi e, e, e chi fa romanzi estremamente netta uh, tutti i territori eh, intermedi sono estremamente sospetti eh, e poco in interessanti. Eh, nel mio caso, ad esempio, io continuo a pensare che eh, il romanzo permetta eh, per tutta una serie di, di, come dire, di motivi che, backed in, da un punto di vista teorico, ha espresso in modo secondo me è lampante, fare un lavoro contro l'ideologia eh, diverso da quello che si può fare con la prosa, diverso da quello che si può fare con i versi, diverso da quello che si può fare con un saggio, che però ha una sua legi legittimità e un suo territorio specifico. Però questa è una mia eh, convinzione personale e, eh, e comunque non è, non è facile farlo proprio per questa captazione, abbiamo detto, di di questo genere dentro delle enormi pressioni per renderlo uniforme eh, dal punto di vista del proprio, delle sue strutture. L'altra domanda che mi avevi fatto, perché erano vorrei rispondere a tutte perché erano tutte... No, L'altra riguardava il discorso dell'autenticità, ma in parte hai già, hai già risposto. E l'altro ancora quello della crisi del soggetto e del, del soggetto. Della ah, ecco, no, qui, e scusa, no, qui, allora, questa secondo me è una questione. È una questione. Molto importante. Mi sembra di aver capito. Che cosa intendi dire, cioè. Perché questa è una, Secondo me è una del. del uno dei nodi più difficili, secondo me, da sciogliere, da capire, da analizzare sia in termini critici retrospettivi, ma anche in termini prospettivi, in qualche modo di, di programma di lavoro. Cioè eh, la perdita dell'autenticità, eh, il soggetto poroso, significa forse, come dire, forzatamente e qui mi vengono in mente delle, le critiche di, di Fortini ancora de, de, di verifica dei poteri contro la neoavanguardia significa forzatamente schiacciarsi in una dimensione in qualche modo di eh, pura eh, mimesi del eh, caos ambiente um, Allora, e, e, e, e, e, questo secondo me è il nodo critico e teorico più importante Uh, è difficile risponderti in, in poco tempo, forse non, non avrei neanche tutti gli elementi per articolare una, una risposta. Um, quello, che è, quello che a me sembra è che bisogna distinguere il livello del come dire, microtestuale dal livello macrotestuale. Ehm... E forse anche tu ne parli eh, nel tuo intervento su Sereni. C'è diciamo tutta una questione di architettura del, del libro, eh, e quindi architettura di questa distribuzione dell'eterogeneità no, degli enunciati. Che secondo me mantiene una sua possibilità di intento politico e di in qualche modo intenzione dell'autore um, quindi uh, ecco però però in, in qualche modo bisogna bisogna rinunciare ad, ad assolutizzare certe esperienze eh, novecentesche, che in qualche modo eh, si, si, si costruivano davvero su questo legame forte tra espressione e vissuto individuale. Eh, e, e il fatto che diciamo, questo legame forte eh, sia stato messo in crisi, ovviamente non, non dalla poesia ma dalla, dalla, dalla realtà. Dalla realtà circostante non significa che non si possano costruire dei, dei punti di vista sul mondo. Ecco, sì. ecco un'ultima un domanda: se vuoi, ma insomma, poi se ce ne sono altre benvengano. te accennavi ora a Bakhtin, no? Uh, e effettivamente, ecco, io personalmente, quando si tratta di affrontare queste prose, credo che gli strumenti offerti da Bucking sempre, riescono sempre a dirci qualcosa, magari anche in negativo. Perché, per esempio, se uno si pone la domanda se c'è dialogismo in una prosa... Eh, quasi sempre per le prose dei poeti novecenteschi conclude di notte, non c'è l'elemento dialogico. no? la parte la narratività è lì, è quello, il concetto di cronotopo che io ho usato in certi eh, testi poetici che però sono chiaramente narrativi. Questo del dialogismo in realtà mi sembra sempre utile perché per esempio qui, non per provocazione, ma penso anche ai tuoi stralunati, no? che è un, un libro di, di Andrea uscito per Italo, Italo Svevo, e a quello che parlavi prima di, mh, di un soggetto attraversato dal linguaggi, dal, dalle merci, eh, eccetera. Beh, quello però è forse una forma di, di dialogismo, questo attraversamento. No? È qualcosa. Eh, ecco come ti poni rispetto a questo nella, nella distanza e nell'ironia o comunque ancora come diciamo appunto una, mh, una sperimentazione eh, in vitro dove il è il soggetto in questo caso non so se mi sono spiegato ah no, altro. certo eh. allora da, da, un, da un certo punto di vista, eh, se, adesso, se penso un po' alla, a, a certe definizioni del, che, che, che, che riemergono vivide di, di, di Bakhtin sul, sulla questione del dialogismo, nel caso de, degli stralunati c'è senz'altro, cioè nel, eh, nel, innanzitutto la voce di questi stralunati è spesso una risposta di una voce dominante, in qualche modo, no? che può essere la voce del, del padrone, no? sì, sì. E, e, e quindi eh, e, e, e quindi possono essere eh, letti eh, non tanto come dei monologhi eh, no, di personaggi del tutto come dire destrutturate in verosimili, ma come delle repliche eh, ossessive, magari stilizzate, a delle ingiunzioni ideologiche che vengono dall'esterno. Quindi a questo punto di vista sono strutt strutturalmente dialogici, mi verrebbe da dire. Ecco, quando dici stilizzazione, quindi intendi anche oggettivazione, in un certo senso o no? Allora, quando intendo dire stilizzazione, intendo dire che nel, eh, per esempio, in, in uno dei testi che si intitola Convenevoli, c'è eh, questo personaggio che eh, è lucubrante un po' su questi micro eventi no? del, del della vita quotidiana che sono legati appunto ai, a, agli incontri a queste parole che si scambiano i cosiddetti convenevoli e che eh, in realtà veicolano molto spesso delle forme estremamente come dire eh, microscopiche però percepibili e reali di aggressività e di competitività no? che è come se si insinuasse anche in questi elementi apparentemente di urbanità e quindi di addolcimento dei costumi e delle relazioni e no, lì l'elemento della stilizzazione qui è proprio un lavoro come dire, di, di, di stile di scrittura nel senso che eh, è come se questi micro elementi queste sorte di, di, di, di elementi che passano sotto traccia dalla coscienza venissero dalla coscienza dei personaggi venissero enormemente amplificate no ma quasi in una dimensione profetica eh, no nel, nel, nel, nel senso di dire da, da, questa, no? da questa piccola eh, da questa piccola ferita no può può nascere il, il caos sociale no la, la lotta di tutti contro tutti ecco Uh, in, in questo senso ci sono forme di stilizzazione nel senso di semplificazione da un lato e di amplificazione di altri aspetti dall'altro no? e quindi anche tutto il discorso è grottesco di una deformazione che però è una deformazione per far vedere cose che esistono che altrimenti nelle normali proporzioni diciamo, di un realismo normale non si vedrebbero ecco No, no, questo mi sembra molto giusto è quello e diciamo, spiega un po' anche il fascino del, del, di queste prose degli stralunati, no? apparentemente comiche, ma invece che si muovono dentro un orizzonte eh, appunto, dove c'è una ideologia diffusa come, come uno spray no? che si percepisce eh, a questo stato gassoso, ma proprio perché gassoso, invasivo, insomma, no? e, entra nelle cellule. No? e questo secondo me è uno dei lavori proprio più, eh, più interessanti eh, che, di questi ultimi anni te ha parlato di grottesco ecco io ho usato, lo, ho usato anche le perché ha dei capitoli su, per, per spiegare un po' questa, questo tipo di ironia su, sullo humor no? lui fa una differenza tra humor e, e ironia ma ecco questo lo dico per notare che l'ironia è è qualcosa che nella tradizione letteraria italiana è carentissima. È proprio, e quindi questa per me, il lettore, soprattutto appunto di narrativa straniera, eccetera, è come dire è una, linfa, è una linfa vitale, ed è ancora, secondo me un'apertura eh, al futuro, proprio in quanto, in quanto ci mette di fronte a, a una realtà che altrimenti non sarebbe detta e che sicuramente non troviamo nella produzione cor corrente. Ecco, la mia impressione. La mia impressione. Mm. Eh, Luca, che servirà anche ai tuoi studenti, penso. Eh, hai evocato Ianckelevici, puoi Dare sulla, su, su questa questione di humor o ro, ironia, puoi dare indicazioni più, più precise? Ah sì, bisognerebbe ora che... Perché, eh, o ce le darai? <ride> no, ve le darò per email perché eh, so tutto, anche Levic, ho letto quasi tutto, anche quella critica musicale senza capirci niente, <ride> ma, ma perché ogni tanto ha delle intuizioni veramente fulgurane. Sono diluite tutte in un discorso complesso che io non saprei nemmeno riassumervi Però sì, certo, questo raccolgo, questo invito a dare delle coordinate più precise. No, proprio su questa questione che trovo estremamente interessante. Sì, sì, sì. Beh, lui vede sostanzialmente lo humor come che. Di, eh, fluido in movimento che quindi non chiude il discorso, mentre l'ironia implica distacco e congela sostanzialmente invece che smuovere. Insomma, la, la, la, la, detto molto rozamente, è un po' questo, però. Uh, qui siamo nella specialistica e insomma bisogna che vi dia delle, dei parametri un po' più precisi, insomma, e, e, e ve lo farò. In parte li ho usati nella recensione degli stralunati, quindi quella è lì sull'ospite ingrato online. Eh, mi, mi, mi, mi interessava molto sapere anche il tuo parere, non so se anche Levicio sia tra i tuoi eh, le tue frequentazioni. No, no, no, no, e ne, lo conosco poco, però diciamo. Intorno anche qui intorno al comico, allo humor, all'ironia, eccetera, eccetera, anche lì fanno parte di quei enormi nodi teorici. E quindi, tutti, tutti coloro che hanno avuto il coraggio di, di addentrarsi sono, come dire, sono benvenuti nel senso che possono aiutare a articolare me meglio il, il discorso. Sì, sì, no, è un autore da, secondo me, da studiare, c'è tutta la dimensione che lui chiama del non nulla, del non so che, che è qualcosa che ci serve anche per capire la, la letteratura, io credo. Insomma. E poi ha delle pagine autobiografiche straordinarie sull'esperienza della resistenza, oggi vabbè, è il 26, non più il 25, però vi consiglio di leggerle perché sono delle pagine eh, veramente bellissime. Insomma. Bene, questioni, domande, eh, anche in riferimento ovviamente al corso? Beh, troppo ci buttano fuori, quindi dovremo, <ride> dovremo chiudere per forza. Io ho uh, due, se Luca siamo ancora... Due sì, minuti. Sì. Eh, ben sei. Ho, ho ritrovato un, un riferimento che permette un cortocircuito con questi autori degli anni 90 francesi che hanno poi inaugurato no, tutta una, una stagione che per noi è stata importante e che in Francia continua a essere viva legata alla prosa ma non solo ehm, e ho parlato appunto di questo Olivier Cadiot e di Pierre Alfieri, ehm, ma ehm, ho ritrovato un, un, un frammento di un un passaggio di un articolo che gli dedicavo eh, in cui eh, viene anche tirato in ballo Arbasino e una piccola nota eh, che lui scrive adesso eh, a, a Super Elio Gabalo nel 1978 che secondo me è interessantissima perché dall'Arbasino diciamo, romanziere, ovviamente sperimentale può essere incredibilmente eh, pertinente invece per noi oggi, scrittori eh, fuoriuscenti dalla poesia o scrittori in prosa o nelle nostre pratiche di scrittura, e, vi, e vedrete perché. Allora, qui mh, parlavo ancora di Cadio e dicevo «Egli non si inventa generi, ma decide di muoversi tra di essi, slittando a seconda dei diversi libri dall'uno all'altro». Prevalente in lui è una passione per il collage parodico che ricorda moltissimo un'operazione come quella svolta da Alberto Arbasino in Super Eliogabalo, ricordo in Audi 69 e 78. I successivi libri di Cadio sono costruiti con precedimenti simili a quelli esposti da Arbasino nella nota del 1978 a Super Eliogabalo e riguardanti anche la bella di Lodi specchio delle mie brame e il principe costante e qui cito Albasino tutti ugualmente strutturati non in capitoli di tipo narrativo legati in qualche modo dalla continuity di un racconto bensì in frammenti mobili isolati e compiuti in sé come piccole rappresentazioni sketch, cartoons cataloghi prevalentemente visive e disponibili secondo un diverso ordine di successione. Ecco, questa piccola nota di, di, di Arbasino, secondo me, potrebbe essere, è, è come se fosse stata una specie di cul de sac, probabilmente allora, di questi suoi esperimenti, questi suoi tre romanzi, ovviamente non neanche i, i, i più celebri. Che però eh, questa, questa visione sia, sia traghettata poi nel ventunesimo secolo e ripresa con invece con una sorta di, di potenza di fuoco molto maggiore, ecco. anche in autori, secondo me, come i già citati eh, Bortolotti o, o Giovenale. No, non ricordavo questo passaggio di di Arbasino, ma mh, ci sono molti motivi per, per rileggerlo. Uno di questi è che è stato eh, in un certo senso caricaturizzato Arbasino, ne è stato fatto un personaggio eh, sostanzialmente snob, mondano eccetera, senza veramente eh, capire poi la, il tipo di operazione che lui ha fatto, che, Diciamo, secondo me, all'interno della sua generazione delle avanguardie è di gran lunga il più interessante. E rispetto al quale questa operazione dell'industria culturale è risultata infinitamente riduttiva perché ancora nel giornale se ne parla per l'aspetto del cronista letterario e poco più. Invece c'è molto molto da, da scavare e devo dire anche all'università non vedo quasi traccia di un lavoro serio su questo argomento. Ti ringrazio molto perché è in un certo senso un invito che, che faccio mio che faccio mio anche come, come programma di lavoro insomma e magari ne, ne riparleremo perché spero ci, ci sarà occasione bene allora grazie a tutti noi ci vediamo venerdì con Andrea ci vedremo sicuramente il prossimo novembre 24 per l'appuntamento Fortiniano e sono 30 anni dalla morte di Fortini ci sarà un convegno un incontro di autori artisti, critici tra i quali Andrea e quindi staremo di nuovo ad ascoltarlo. e si impara sempre devo dire grazie grazie a, grazie a te dell'invito mi dispiace di non poter vedere in faccia i tuoi validi allievi li saluto comunque e grazie a te ancora e buona serata. Grazie alla prossima. Schiatri.